salve a tutti eccoci eh, arrivati a questo diciamo appuntamento particolare di questo anno con una situazione altrettanto particolare eccoci qua e, come vedete quest'anno non, non ho deciso di eh, mettermi un vestito particolare eh, di... di fare niente di particolare come vedete una semplice tuta rossa <ride> sinceramente non è stato voluto e... e sono seduto su quello che in questi in questi giorni in questi mesi Ormai comincia ad essere quasi un anno. È quella che è la mia posizione diciamo, di lavoro, come potete vedere da qua, per esempio, o meglio anche da qua, cioè una poltrona che però ecco mi ha permesso di, di lavorare anche in questi periodi di chiusure. No? Quest'anno è stata una: è stato un anno molto particolare, molto. Eh, diciamo è, è iniziato male e sta finendo male. Non sta finendo molto bene. E per cui, insomma, come vedete, non ho voluto nemmeno mettere troppi addobbi a parte quelli che potete vedere a schermo. E, perché mi sembrava, insomma, rispettoso di tutta questa situazione che forse sarebbe stato meglio non vivere però comunque al tempo stesso non volevo ehm, esimermi da questo messaggio, insomma lasciarvi senza niente, così, insomma, ecco e per cui ecco questo messaggio che in realtà, ecco, non, non ho così tanto diciamo voglia di dire cose particolari, strane, insomma ecco, se non quello che magari adesso ci potremmo che so, vedere magari, ehm, un episodio che è diciamo il natalizio ormai eh, diciamo per definizione e che quindi non può che essere trasmesso anche durante questo, questo messaggio, chiamiamolo così. Io odio il Natale e adesso lo odierete anche voi, <ride> buon giorno buon Natale. Salve, buon Natale a lei. Grazie per portare lo spirito di natalizio in tutte le case. Ehi, mi pare, certo se tutti fossero come voi, ma se il Signore non lo quello lo che è un regalo per lei ecco un buon panettone per scaldare lo stomaco e un buon pizzanto per scaldare la sua voce grazie mille tante cose buon Natale a lei arrivederci saluta Smilla e ringrazia il Signore per arreglare il nostro 25 il Natale Signora Albasile, nel tuo paese si celebra il Natale? No, in effetti non si celebra, ma mi diverto sempre molto a giocare con voi durante le festività natalizie. Che bello, è vero, il Natale è il periodo più bello dell'anno: le luci, i colori, l'atmosfera, le luminarie. Per non parlare degli alberi di Natale, cosa c'è di più bello? Ma cosa è successo? L'albero di Natale si è spento, anche il perfetto, e anche le luminarie. È tutto buio! Cosa fa Lei non arresto, abbiamo trovato la bomba nel presente, sotto l'angelo Lei chiaramente cercato di sabotare il Natale È straniero, chi se fa Ma no, ma è impossibile, signora Basile ama il Natale Ho avuto un flashback Ma che è il signor Onor bandana? Quello lo odia il Natale, eh? Ho un sospetto sul signor Onor bandana Io sono ingegnere nucleare, dammi il computer e lasciami fare Usendo il dark web risalirò a chi ha fatto tutto questo, a chi ha sabotato il Natale, e risalirò al P e al nome della persona. E il signor Ono Bandana. Devo salvare il Natale. Signora Ono Bandana, finalmente ho scoperto il tuo nascondiglio segreto. Sei tu che hai hackerato il Natale. Sì, sono io. Il Natale non è un tempo, né una stagione, ma uno stato d'animo. Se i film di Natale ci hanno insegnato qualcosa, come Mamma ha perso l'aereo, una poltrona per due o il Grinch, è che a Natale siamo tutti più buoni. E anche tu, Ono Bandana, puoi essere più buona a Natale. Quindi non hackerare il Natale. Hai ragione Don Matteo, io odiavo il Natale perché fin da piccolo sono intollerante al lattosio e non potevo mangiare il panettone Poi ho scoperto che è diventato tutto consumismo questa festa e l'ho odiato ancora di più Ma grazie a te forse potrei migliorare e potrei finalmente amare questo bellissimo momento dell'anno Bravo Ano! questo è il vero spirito del Natale ed ora ho un regalo per te Adesso possiamo cantare una canzone insieme. Oh Happy Day! Oh Happy Day! Oh happy day! Oh happy day! When is a squash? When is a squash? When Jesus this wash? When is this world? When is a He watched my away. Oh happy day! di dei o o e Lo so fa un certo caso vedere vedere soprattutto hanno bandana 15 kg in meno ma anzi in più in questo caso ma ne fa anche molto di più vedere insomma che Quell'anno, eh, mascherine, robe, guanti e quant'altro, abbiamo visto invece in questo 2020, eh, era una cosa solamente inimmaginabile, per cui a me non mi resta che, che a questo punto eh, augurarvi e direi anche augurarci a tutti quanti un Innanzitutto eh, buone festività e eh, un 2021 che siamo butti indietro e che renda tutto questo solo un brutto ricordo eh, di tutte queste limitazioni e quant'altro. Da ono bandana dentro un fiocco <ride> è tutto e e anzi e soprattutto non solo da parte mia ma anche la fornace tv e di tutto l'istituto cinematografico la fornace ripeto ancora una volta buone festività e un 2021 diciamo migliore dell'anno che stiamo lasciando alle spalle Buon Natale! Buon Natale, signor Natale!